Oltre alla modifica delle path attraverso l'editing dei nodi, su Inkscape è possibile eh, effettuare alcune trasformazioni, alcune operazioni tra le path. In questo video ne analizzeremo alcune, quelle fondamentali, che si trovano sotto il menu path esistono eh, ulteriori trasformazioni avanzate che non vedremo è utile notare che tutte queste trasformazioni non mantengono le geometrie originarie per cui è sempre opportuno quando si vuole invece mantenerli, fare una copia e lavorare su un duplicato. Le operazioni booleane sono attivabili oltre che dal menu Path, anche dalla combinazione di tasti CTRL più, CTRL meno, CTRL asterisco. Selezionando quindi le coppie di geometrie vedremo il risultato. è importante sottolineare come generalmente su Inkscape l'entità agente, cioè quella che agisce appunto sulla, sulle altre entità deve trovarsi al di sopra infatti, per esempio nel caso della sottrazione se avessimo invertito l'ordine delle entità ponendo ad esempio il rettangolo in cima il risultato sarebbe stato diverso vediamo le successive operazioni exclusion, division, cut path il comando exclusion produce sostanzialmente un risultato inverso al comando intersezione il risultato sarà una nuova path composta da più path Il comando division invece è la somma della sottrazione e dell'intersezione creando due diverse nuove path Il comando cut produce il taglio dell'oggetto sottostante attraverso la geometria dell'oggetto agente Se vogliamo creare una nuova path, frutto dell'unione tra più path, allora potremmo utilizzare il comando combine. In maniera inversa, sarà possibile selezionare una path composta da più path e utilizzare il comando break apart per separare le entità. Un'altra operazione molto utile che è possibile fare sulle pat è l'operazione di offset, ovvero il ridisegno del tracciato ad una distanza definita Esistono diversi comandi di offset I primi due comandi, inset e outset, che consentono un offset interno o esterno sono attivabili anche da tastiera attraverso la combinazione di tasti CTRL, parentesi, aperta o chiusa Il comando dynamic offset consente invece di effettuare l'offset per via grafica. È opportuno ricordare che eh, l'entità frutto di una eh, di un offset dinamico rimangono tali, ovvero rimangono modificabili attraverso eh, questo punto di controllo ma non consentono l'editing dei singoli nodi per modificare i nodi sarà dunque necessario convertirli in Path